Persino la pioggia sa di sale Bevo ogni goccia che cade nel cortile Ai primi accenni di una stagione Un desiderio di sole può ingannare Ciò che Dallo può cadere, sotto i miei passi lo sento prantumare, mi rendo conto che è un'ossessione, ma se nel cielo continuo... Se era un veliero e può fuggire da una canzone si porta via le strofe Troi me andri più